Come migliorare l'audio dei propri video, anche senza essere un esperto. Prima di proseguire, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Bene, questo video è dedicato a chi fa video, per esempio, sui propri canali social, sul proprio sito, eccetera, ma non è un esperto e, soprattutto, per la gestione dell'audio e in particolare la gestione dell'audio della propria voce. Questo perché non sempre si ha a disposizione delle attrezzature professionali, dei microfoni di qualità o anche della strumentazione adatta per gestirlo, però con alcuni semplici consigli si può migliorare notevolmente l'effetto e la resa della propria voce in un video. Questo video viene fatto utilizzando il software VEGAS che è quello che io utilizzo per montare i video. Però eh, la gestione dell'audio e soprattutto gli strumenti con cui eh, modificare ed effettare l'audio sono disponibili su qualsiasi tipo di programma, sia di gestione video che se si tratta l'audio separatamente in un programma più dedicato. Quindi la procedura è esattamente la stessa premetto, prima di entrare nel vivo, che migliore è la qualità di acquisizione, sicuramente migliore sarà il risultato, anche perché miracoli non si possono fare. Quindi da una migliore registrazione sicuramente si ottiene una voce migliore. Contemporaneamente non si può ovviare a tutti i problemi se c'è una registrazione acquisita male. Però attraverso questa procedura è comunque possibile migliorare notevolmente il risultato. Entriamo nel vivo e per l'occasione andrò a ripescare un vecchio video che ho fatto nel quale ho registrato l'audio e anche il video direttamente dal cellulare in modo tale che si possa capire come da una sorgente audio video normale si possa riuscire a tirar fuori un audio di qualità sicuramente migliore. Prima di tutto andiamo ad ingrandire la nostra traccia audio in modo da, avere, da dare un'occhiata e quindi da avere un colpo d'occhio di quello che è la forma d'onda del nostro audio, in modo tale da capire subito se ci sono dei picchi, eh, se il livello è ottimale e andare poi ad intervenire. Evidenzio questa parte e. Mi disinteresso della traccia video perché vado ad occuparmi dell'audio. Apro la mia lista di plugin. I plugin sono quelle strumentazioni elettroniche che si applicano ad una traccia e che hanno ognuna una funzione particolare. Come vedi, la lista è enorme, ci sono tantissime opzioni. Noi andremo a cercare tre strumenti specifici e è importante anche l'ordine con cui si aprono un gate un equalizzatore grafico e un compressore. È importante seguire un ordine perché ognuno di questi strumenti va ad applicare il proprio effetto successivamente a quello precedente, che può sembrare una banalità però nella fase di processo dell'audio, a seconda di ciò che faccio prima o dopo, ha un impatto diverso. Quindi l'ordine è gate. Equalizzatore e Compressore. Iniziamo dal Gate. Il Gate è quello strumento che serve fondamentalmente per togliere il rumore di fondo. È uno strumento piuttosto semplice perché come vedi ci sono solo tre livelli su cui si può intervenire. Threshold, che vuol dire soglia. Attacco e rilascio. Soglia, lo dice da sé la parola, è la soglia di intervento, ovvero a partire da quale valore il mio effetto praticherà la sua funzione sull'audio. Come vedi, se io aumento la soglia, il gate inizia a mangiare le parole ancora di più del mio accento toscano. underground si intende qualcosa di più. Ora, in questo caso, ma come in tutto il nostro percorso, è fondamentale ciò che ci comunica il nostro orecchio, non ci sono dei valori giusti o sbagliati, ma devo allenare l'orecchio a sentire in che modo il plugin impatta sull'audio. Quando io mi rendo conto che ottengo un effetto desiderato, quindi inizio a togliere del rumore, ma non tolgo chiarezza sulle parole, vuol dire che ho raggiunto la soglia giusta. Forza così: anche qualcosa parte underground può diventare mainstream. Io vado semplicemente ad alzare e o abbassare la soglia per cercare di capire quando questo gate interviene. Lascio qualche millisecondo di attacco in modo tale da rendere l'effetto più naturale possibile, perché l'obiettivo è quello di far percepire la nostra voce naturale e non troppo effettata. Se io mi rendo conto che l'effetto entra in azione, il risultato è sgradevole anche per chi ci ascolta di conseguenza allo stesso modo lascio qualche millisecondo di rilascio in modo tale che quando l'effetto va via e ritorna la voce non processata non ci sia allo stesso modo uno scalino che può essere fastidioso ecco che semplicemente intervenendo su questi valori e soprattutto in particolar modo sulla soglia io riesco ad eliminare un po' di rumore di fondo che è indubbiamente fastidioso. Passiamo poi all'equalizzazione. Ci sono decine di scuole di pensiero e anche un certo dibattito su come effettuare una buona equalizzazione e in particolare una buona equalizzazione della voce che è sicuramente una delle parti di audio più delicate in assoluto. Però io seguo la scuola di pensiero che è la seguente. L'equalizzazione serve per togliere tutto ciò che è sgradito dalla nostra traccia audio. Serve per togliere quelle frequenze che sono o fastidiose di per sé o che vanno ad accavallarsi con altre frequenze analoghe di altre tracce audio. In questo caso noi interveniamo soltanto sulla voce, quindi non ci sono altri elementi che potrebbero andare in contrasto perché due suoni che intervengono sulla stessa frequenza si annullano a vicenda. Detto molto semplicemente ci sarebbe poi da parlare di fasi, ma non è questo l'ambito adatto. In generale per migliorare la nostra voce dobbiamo andare a togliere le frequenze che non ci servono in modo da ripulire il più possibile il nostro file audio. Parto subito dal dire che un'equalizzazione di questo tipo non ha alcun senso, perché se io vado a, ad aumentare drasticamente i livelli di alcune determinate frequenze, creo della distorsione e creo anche della sporcizia. Questo perché il nostro strumento digitale va ad amplificare delle frequenze che molto probabilmente o non ci sono nel file originale o non sono così sviluppate. Di conseguenza vado a creare digitalmente qualcosa e questo intervento crea del rumore di fondo e in sostanza ciò che ho tolto precedentemente viene amplificato dopo e allora è un'operazione completamente sbagliata. Se prendo la stessa forma d'onda e abbasso tutto, già intervenendo allo stesso modo ottengo dei risultati notevoli perché non ho tutta questa distorsione creata dall'intervento digitale la nostra equalizzazione andrà a togliere delle frequenze e non ad aumentarle digitalmente, se non per dei piccoli elementi. Ci sono due grandi famiglie che si contrappongono nel mondo dei DJ. Da un lato, il... Leggendo la gamma di frequenze, si va da sinistra verso destra, dai bassi agli alti. Ovvero, una frequenza di 50 Hz è molto bassa è proprio il limite eh, udibile dall'orecchio umano, mentre una frequenza di 10.000 Hz si va sulle parti altissime. Vado prima di tutto a togliere i bassi perché la voce umana si attesta su delle frequenze medie e medio-alte e per quanto riguarda le donne, si sposta leggermente più sulle frequenze alte, qualcosa di più generalista, che sia più alla portata di tutti potenzialmente. Invece l'underground si intende qualcosa di più specifico e particolare. Ora, soprattutto nel nostro mondo dei DJ, tutti vogliono fare fighi e vogliono fare a gara... Tutto ciò che sta sotto per però, non tutto, mi serve, non mi interessa una e una crea del rumore di fondo e del fastidio. Quando mi accorgo che la mia voce diventa nasale come quella di Ramazzotti che canta vuol dire che sto tagliando troppo e allora ritorno leggermente indietro. Ecco che prima di tutto ho tolto i bassi e ciò che non mi serve dal lato sinistro. Poi ho modo di intervenire su altri tre o quattro valori nel mio spettro di frequenze. Prima di tutto vado a cercare delle frequenze fastidiose. Di solito la frequenza dei 240 Hz è una da togliere sempre, perché c'è un particolare rimbombo nei medio-bassi che comunque non serve a niente. Per essere più preciso possibile io vado ad amplificare la forma d'onda in alto, cerco di capire, scorrendo con la mia voce, quando ci sono dei rumori veramente fastidiosi, allora mi rendo conto che quella in particolare è la frequenza da togliere. E allora tiro giù il gain in modo tale da creare una piccola buchetta, detto in termini assolutamente non tecnici, da cui vado quindi a scavare la frequenza e poi posso allargare o diminuire lo spettro d'azione attraverso il Q. Una volta trovata questa frequenza che tolgo un pochino, cerco di andare a capire quali sono invece le frequenze su cui si trova la mia voce in particolare e, e quelle invece le amplifico un po' perché sono le frequenze che più mi servono. Allora si può dare un tocco di gain, tradotto livello di segnale, in modo tale da aumentare un po' Eh, quella che è veramente la frequenza principale su cui si basa la mia voce e posso allargare lo spettro perché se quella è la frequenza principale più o meno intorno ci saranno quelle che più vengono insistite dal tono della mia voce. Allora allargo un po' lo spettro, aumento un po' il livello di segnale e so che quella parte di frequenze è quella su cui si gioca più o meno tutto quello che dico dopodiché con l'ultimo punto se il tuo equalizzatore grafico ha 4 punti poi ovviamente ci sono anche quelli molto più evoluti ne puoi avere anche tantissimi però semplicemente si tratta di ripetere le stesse azioni si può decidere se aumentare eh, tutta la parte alta che anche se arriva a delle frequenze non udibili però non mi dà fastidio altrimenti se sulle parti un po' più alte c'è del rumore di fondo, vado a dare un piccolo tocco che poi scende sulle cose più alte. Questo lo devi vedere te in base alle prove che stai facendo nell'utilizzo dell'equalizzatore. Adesso che ho tolto tutto ciò che non mi serve ed ho amplificato solo quello che veramente sono le frequenze della mia voce, andiamo al compressore. Il compressore ci sono dei corsi veri e propri, anche piuttosto costosi, su come utilizzarlo, quindi è uno strumento anche piuttosto complicato, su cui anche lì ci sono delle scuole di pensiero e un certo dibattito, ma soprattutto non è così semplice né capire come funziona, ma neanche capire ciò che sta succedendo al mio file audio una volta che interviene il compressore. Bisogna fare un po' Di attenzione e cercare di allenare l'orecchio alla compressione e questo possono volerci anche anni, ma nel nostro caso si tratta di andare ad intervenire per dare una certa armonicità alla traccia della voce, ovvero che la nostra traccia di voce suoni tutta uguale allo stesso livello nel corso di tutto il video e che si vada a togliere un po' di dinamica, ovvero che, quando parlo piano e quando parlo forte, si senta più o meno allo stesso modo. Il rischio di una compressione estrema è che si vada ad amplificare ciò che non mi serve, quindi anche in questo caso bisogna che l'intervento del plugin sia il più naturale possibile. Come vedi, nel compressore ritrovo esattamente gli stessi valori del gate, perché Perché il gate non è altro che un particolare tipo di compressore che svolge una sola funzione specifica. Il compressore invece ne può svolgere di più e infatti ha anche altri valori, però il meccanismo è lo stesso per quanto riguarda la soglia, l'attacco e il rilascio. Quello che cambia è il livello di compressione, la ratio, ovvero posso dare una compressione estrema oppure limitare l'intervento. Nel nostro caso andremo a dare una bella compressione senza però esagerare, in modo che si senta l'effetto quando il compressore entra ed io ho un picco, mi va ad abbassare il livello, mentre invece quando ho dei punti un po' più eh, sussurrati, me li amplifica in modo che non si perdano nelle parole. E poi, a questo punto, dal momento in cui ho tolto il rumore di fondo, ho tolto le frequenze sgradite, vado a, ad aumentare il segnale in modo tale da tirare su solo ciò che mi serve. Ecco che con questo intervento del compressore sentirò un po' più forte la voce ma senza la della parte, della parte della sgradita dell'amplificare dell un segnale Siamo audio. Ognuno di noi vorrebbe suonare a un festival davanti a 100.000 persone. Anche se ti piace il club, quello duro, sporco, che scendi le scale ed è senza luci, da lì viene il nome underground, la ricerca della popolarità non è un qualcosa che fa schifo, anzi è l'obiettivo di tutti necessariamente. Per fare questa scelta, ti devi chiedere se vuoi cercare di piacere tra virgolette un po' a tutti e quindi sacrificare un po' la particolarità della musica. Ecco in sostanza come sono riuscito a migliorare notevolmente la mia voce, e la mia traccia audio, riesco a dare volume senza distorsioni o senza elementi sgraditi. Ovviamente la parte del compressore può essere molto complicata da gestire e dovrò allenarmi un po'. Come faccio a rendermi conto se sto facendo bene e se il risultato è quello giusto? Ecco che una volta messi in fila tutti e tre i plugin, faccio dei test, semplicemente spengendo e riaccendendo ogni singolo plugin per vedere che l'effetto sia effettivamente migliorativo. Quindi riparto dall'inizio, Spengo il gate e lo riaccendo e sento la differenza. Spengo l'equalizzatore e lo riaccendo e sento la differenza. Spengo il compressore e lo riaccendo e mi rendo conto se effettivamente stanno cambiando le cose. Può darsi che una volta messo il compressore e quindi amplificato il suono finale, che io abbia esagerato con l'aumentare una certa frequenza allora me ne rendo conto spengendo il compressore vado a tirare giù leggermente un deal gain del mio intervento sull'equalizzatore e poi riprovo spengo riaccendo spengo riaccendo il compressore ecco che facendo varie prove adesso posso riuscire nel tempo a migliorare notevolmente la mia voce a questo punto se il tuo sistema di registrazione è più o meno lo stesso ti conviene salvare sia la tua linea di plugin in quest'ordine, quindi che te apri un nuovo progetto, metti i tuoi plugin e già hai lo stesso intervento con il dovuto ordine e sul più o meno sarà lo stesso risultato sulla tua voce e poi posso salvare i singoli preset proprio perché, riuscendo a eh, intervenire sulla tua voce, puoi andare a ripartire esattamente dallo stesso punto e può darsi che questo intervento sia sufficiente, oppure partendo da lì puoi andare a migliorare ulteriormente ogni volta la tua voce anche perché avrai un orecchio più allenato. Quando poi andrai a migliorare la tua attrezzatura, questo tipo di procedimento sarà esattamente lo stesso, perché fondamentalmente un buon gate, un equalizzatore e una compressione sarà quello che dovrai sempre mettere sulla tua voce, come su altri tipi di tracce. Però parti da questo risultato per andare poi a migliorare con il tuo allenamento, con la tua pratica e con la strumentazione. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e se effettivamente stai ottenendo dei risultati migliori intervenendo sulla traccia audio della tua voce.